Ehi, so Hectors. Lollo qui. Cosa c'entra l'economia con l'addizione? Una beata minchia! Nulla, infatti, ma quello che accadrà all'economia nel giro di qualche mese mi spinge a parlarne e poi magari riesco a farti risparmiare un po' di denaro il tutto con un'addizione impeccabile. Mamma, indossiamo il nostro abito migliore e siamo pronti ad affondare da signori. Quello si pronuncia con la E chiusa ponendo come privato onesto cittadino che paga le tasse e conduce un'esistenza irreprensibile di stipulare un'assicurazione infortuni che ti tuteli per esempio contro l'invalidità. Chiaramente onesto si pronuncia con la e aperta, così come esistenza, non esistenza cari amici milanesi non stipulare mai due polizze per lo stesso rischio perché nel caso in fausto che ti dovessi fare male seriamente soltanto una delle due assicurazioni pagherebbe la tua invalidità non so se ho reso abbastanza evidente che due ha l'accento sulla u e quindi la e essendo atona va pronunciata chiusa o meglio potrebbero anche pagare entrambe le assicurazioni ma soltanto fino alla concorrenza di una invalidità per esempio 50% l'assicurazione A e 50% l'assicurazione B meglio ovviamente si pronuncia con la E aperta così come anche 100 cari amici milanesi non è che ce l'abbia coi milanesi, è solo un cazzo Ma occhio, questo avverrà a patto che tu abbia avvertito entrambe le compagnie di assicurazione dell'esistenza di due polizze. Non devo chiarire che questo si pronuncia con la A hey, chiusa, vero? Altrimenti rischi che nemmeno una delle due compagnie paghi Infatti, se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Omette, si pronuncia con la e chiusa, perché deriva dal verbo mettere. E allora qualcuno, gentilmente, potrebbe spiegare a noi, popolino, perché questa regola non vale per le compagnie di assicurazione che assicurano le banche contro rischi legati al mondo finanziario? Le banche si assicurano esattamente come te, assicurano il rischio legato al credito. Se il debitore non paga, interviene l'assicurazione. Si dice credito, così come si dice anche debito. Ed è qui la stranezza, perché contrariamente alla tua polizza infortuni, le assicurazioni hanno facoltà di assicurare questo rischio una, due, tre, infinite volte. Tre vuole la e chiusa ma non è come due. In due la E è atona, in tre la E è tonica. Se non sai la differenza vai a vederti questo video. Onesto e irreprensibile cittadino mi dirai cosa accidenti ci guadagna un'assicurazione nell'assicurare 10 volte o più è lo stesso credito serve una fantasia malata e qualcuno che glielo lasci fare la compagnia di assicurazione prende queste polizze e le vende a chi non c'entra nulla né con la banca né con chi ha contratto il debito. Vende si pronuncia con la e chiusa. Tutto ciò che deriva da vendere va pronunciato con la e chiusa. Vendere una polizza su un credito significa incassare un premio annuo e assicurare contro un rischio. In questo caso il rischio è che le rate di debito non vengano ripagate. Premio si pronuncia con la E aperta. A parte il tipo di rischio è tutto più o meno come nella tua polizza infortuni, soltanto che questa volta il rischio è moltiplicato per una, due, tre, infinite volte. Ma a chi vendere le polizze? Una si deve vendere per forza di cose alla banca che ha assicurato il rischio di credito, un'altra polizza si può vendere Ah, un'altra banca? Un'altra ancora? Un fondo pensione? Un'altra polizza si può dividere in piccole parti e venderla a privati cittadini? E così via. Fino all'infinito. Verso l'infinito e oltre! Finché tutto va bene, madama la marchesa, siamo tutti felici: i debitori pagano il loro debito, la banca incassa capitale e interessi, e l'assicurazione incassa il premio sulla sua polizza. Ma. <ride> cosa succede se qualcosa va storto? Marchesa si dice con la E aperta a proposito. E anche succede. A Sofia cosa potrebbe andare storto? Un'epidemia rallenta improvvisamente tutte le economie. Una stupida guerra e le sanzioni limitano gli scambi commerciali. La Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse, così come la Fed. Sta accadendo qualcosa, secondo me. Me? si pronuncia con la E chiusa e anche T ebbene quando l'assicurazione dovrà pagare il rischio per cui ha riscosso i premi non una, ma due, tre, infinite volte l'assicurazione non ce la farà, ma fallirà e siccome non può fallire perché altrimenti si innescherebbe un rischio sistemico e qualcuno la dovrà salvare Indovina chi? Non si pronuncia con la O chiusa e mi raccomando, si dice ebbene Ma tu, mio caro, onesto, irreprensibile cittadino, tu la salverai perché i tuoi governanti useranno i soldi pubblici per salvare l'istituto che chiaramente non verserà che pochissimi dei ristori rispetto alle polizze che ha stipulato Chiaramente? Chiaramente? vuole la e chiusa. Però l'assicurazione prima di andare in difficoltà e chiedere aiuto allo Stato avrà lautamente distribuito premi, bonus a tutti i grandi manager di grado più elevato del resto e questa povera gente deve pur mangiare. Non puoi cautelarti su quello che i tuoi governanti decidono, ma i tuoi euro sono i tuoi, almeno fino a quando li hai a disposizione. In contanti. Euro si pronuncia con la E aperta. Mi raccomando, non euro. Di solito mi occupo di comunicazione, di dizione di R-Mosha, non di economia. Eh, ma mi andava di avvertirti, casomai avessi i tuoi soldi investiti in qualche grossa banca tedesca o anche non tedesca. Tedesca si pronuncia con la E chiusa. Anche tedesco, ovviamente. È un lavoro sporco, ma qualcuno deve pure farlo. Questo modo di assicurare i capitali si chiama Credit Default Swap, ossia CDS. Scrivimi nei commenti se sono stato abbastanza chiaro. Adesso hai finito? No! Ci sarebbero anche i Coco Bond che hanno una formula leggermente diversa ma un denominatore comune e cioè trasformare il tuo denaro in carta straccia. Ma vediamo se questo video riceve abbastanza like e se ti vai a vedere gli altri video del canale. Arrivederci, so Actors e so Economist. Vendere una polizza su un credito significa. Hai finito? Hai finito? Hai finito?